del suo vecchio rest tuning, riprogettandolo eh, e eh, apportando delle novità importantissime specialmente per quanto riguarda il tiro alco nudo. Il problema grosso del tiro alco nudo è quello del rimbalzo sulla stringa. Quando noi abbiamo uno string abbastanza